Sia caccia play, premi like, ci stanno le tigre online Woo! Clicca che condividi uomo che non basta mai Ma Maximi Maxi sta a capo di tutto il branco Qui non basta il rango alto, se a giocare Non si scaltro e ombre, matalo, matalo Camperon dietro la crew, devi iscriverti al canale Maxi su YouTube, Woo! se tutto e di più Forza fallo pure tu, perché con le tigre di Ma Stare sempre un pazzo in più Ehi, hey, ciao a tutti ragazzuoli e benvenuti sul canale Io sono Maxi e questo è un nuovo glitch dei soldi da fare da soli Nell'Arena War ragazzi, questo glitch è veramente easy L'unica pecca giustamente è che dobbiamo duplicare i veicoli e vendere i veicoli Non è come quello che ci droppano i soldi però qui ne facciamo molti di più ragazzi Allora, i requisiti per fare questo glitch eh, quali sono? lgrh8 quante più lgrh8 abbiamo quanti più cloni faremo uno slam van ragazzi che deve essere vergine appena comprato come avete appena visto per ritorno a dire le lgrh8 io le consiglio ragazzi alcuni usano i faggio però eh, solitamente ci si ritrova sempre con problemi alle vendite o altre cazzate e eh, l'auto che vogliamo duplicare, ragazzi, che è una ISIS Incubo, allora fate bene attenzione, adesso vi faccio vedere, vedete è una ISIS Incubo, vabbè, sta sotto, comunque l'avete letto, e, eccola qui, quindi noi ci dobbiamo ricordare questo, ragazzi, perché poi non mi venite a chiedere, ah, ma perché non mi viene, perché non adesso vi vado a spiegare perché questo particolare è importante incubo o altre categorie di veicolo perché se faremo il passaggio diverso dall'auto che abbiamo il glitch non riuscirà allora quando saremo qui ragazzi dovremo fare la modifica incubo che è la stessa modifica che noi abbiamo sotto la nostra ISI quindi andremo a fare la modifica incubo dobbiamo comprarla ragazzi quindi ci serviranno dei soldi per comprare il, lo slam ban e per comprare la modifica vedete mi ha scalato i soldi ragazzi dopodiché una volta che siete qui che siete ancora nel menu andate nel menu sharp card ragazzi non è importante se lo apre o non lo apre a me qui nel video non lo apre però comunque se non ve lo apre fa lo stesso non è importante se ve lo apre meglio per voi perché siete più rapidi a fare il glitch cioè tanto è solo questo passaggio ragazzi lo dovete fare semplicemente una volta sola duplicherete 7, 8, 9 auto e poi andrete a rifare questo passaggio per fare un successivo insomma però 9 le fate in maniera massiva tutte defila ragazzi il glitch è ottimo secondo me quindi come state vedendo ragazzi qui non mi sta caricando lo store però come ho già detto non è importante se ve lo carica fate per tornare indietro se non ve lo carica accettate il messaggio e tornate indietro quando siete qui tornate nella vostra eh, nel vostro garage nel garage da dove siete partiti scendete dal veicolo andate a selezionare l'auto che volete duplicare ragazzi in questo caso noi vogliamo duplicare la Easy Classic e la andiamo a scambiare con una LG RH8 ragazzi quindi una volta che l'avremo scambiata con una LG RH8 eh, come in un glitch che c'era in precedenza questa auto sarà una LGRH8 e l'altra diventerà una ISI mm, è semplice da capire ragazzi quindi salite su quest'auto qui quella che fisicamente che vedete che è la ISI ma in realtà è la LGRH8 cambiate un particolare cambiate un, non so, un faro, un freno una targa, quello che cazzo vi fare dovete salvare l'auto per continuare il glitch vi dirigete nuovamente verso il pallino azzurro e fate lo scambio con un'altra rh8 adesso andremo a vedere quindi andremo nuovamente sul pallino azzurro e andremo a scambiarle nuovamente con una rh8 se noi abbiamo più veicoli qui all'interno dell'arena come vedete potete scarrellare no se noi abbiamo eh, non so 8 veicoli 7 veicoli noi possiamo, possiamo duplicare contemporaneamente con questo metodo tutti quanti i veicoli. Anche se ora apparentemente eh, quando voi andate a scambiare l'auto non appare, però. Non vi preoccupate, ragazzi, perché il glitch funziona. E l'auto apparirà in seguito come andremo a vedere. Però adesso andiamo a fare questo scambio. Ragazzi, andremo a scambiare nuovamente la is con la LGRH8 e una volta fatto questo passaggio fate conto che io adesso ne ho fatte 10 non le ho fatte 10 perché non mi va di sacrificare tutte le auto che ho con le ruote di Benis che sono all'interno di questo garage Quindi, eh, come ho già detto fate conto che io ne avessi già fatte 8, 9, 10 quelle che siano una volta che avete fatto tutto e che avete salvato come adesso andremo a vedere dovete tornare ogni sacra volta sulla vostra auto vedete che le auto sono ancora così quindi voi tornate sulla vostra auto cambiate un altro particolare una volta che avete cambiato il particolare ritornate in ufficio in garage e cambiate sessione io adesso qui ragazzi sono costretto a farvelo vedere tutto il video però comunque sia avete capito il passaggio il passaggio è semplicissimo ragazzi l'unica cosa che dovete fare è entrare scambiare le auto entrare nell'officina nell con l'auto che è lì si sì, cambiare la targa i fari o quello che sia e poi cambiare sessione come vedete ragazzi queste due LG che avete visto qui sono eh, le due LG che io ho duplicato come ho già detto non ne ho duplicate altre perché non ne avevo bisogno però due ve le volevo duplicare per farvi vedere come si fa in eh, piano massivo il glitch quindi a questo punto cambieremo di sessione e una volta cambiati sessione ritorneremo nell'arena se non abbiamo lo spawn nell'arena se lo abbiamo nell'arena buon per noi e ci troveremo le auto che eh, che abbiamo duplicato ragazzi spero di essere stato abbastanza chiaro anche per se per me sta domenica è un po confusionaria dopo i postumi del sabato sera ragazzi eh, le baldorie di sabato sono un po nocive comunque sia spero di essermi spiegato <ride> abbastanza bene di avere spiegato abbastanza bene il glitch guardate il video fino alla fine mi raccomando ragazzi eh, ricordatevi tutti i link della descrizione il team glitch ricordatevi tutto oggi ho poca voglia di stare lì a sbomballare la minchia e quindi vi faccio vedere solo il video però mi raccomando lasciate un bel like che mi supporta mi fa piacere quando mi lasciate i like mi fa piacere pure quando mi lasciate i dislike Perché così almeno vedo quante, a quante persone sto sul cazzo però mi fa più piacere quando mi lasciate like detto questo ragazzi il video finisce qui il glitch è questo approfittatene anche se già ce ne sono tanti altri un saluto a tutti al prossimo video ciao belli